Stevie Wonder si inginocchia per l'America contro Donald Trump. In occasione del concerto al Global Citizen Festival, che si è tenuto a New York, al Central Park, Stevie Wonder si è inginocchiato per manifestare la propria solidarietà agli sportivi che, con questo gesto, esprimono il loro disappunto nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il gesto degli sportivi contro il presidente Trump. Da qualche tempo, i giocatori americani di basket e football si inginocchiano o alzano i pugni al cielo prima dellinizio delle partite, durante lesecuzione dellinno nazionale. Il gesto simboleggia la loro protesta contro le leggi razziali volute dal presidente Donald Trump. Stevie Wonder ha voluto esprimere la vicinanza agli sportivi inginocchiandosi sul palco e facendosi aiutare dal figlio Kvame Morris. Il cantautore americano ha voluto spiegare esplicitamente il motivo del suo gesto con queste parole. Stasera mi inginocchio per l'America, non con un solo ginocchio, con tutti e due. Entrambe le ginocchia per una preghiera per il nostro pianeta, il nostro futuro, per i leader del nostro mondo. Amen. Nel corso del concerto, Stevie Wonder ha anche cantato con Pharrell Williams sulle note di Superstition, Happy e Jet Lucky. Non sappiamo cosa avrà pensato Donald Trump dell'accaduto. Anche perché il presidente americano aveva dichiarato che i giocatori che non cantavano l'inno o si inginocchiavano durante l'esecuzione, dovevano essere licenziati dai rispettivi club per mancanza di rispetto nei confronti della bandiera americana, e quindi del paese. I campioni contro le leggi razziali. Il primo sportivo a ribellarsi alle leggi razziali di Trump è stato Colin Kaepernick che nell'agosto del 2016 era rimasto seduto durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Dopo di lui, tanti lo hanno imitato, da Bruce Maxwell, giocatore afroamericano di baseball degli Oakland Athletics, alle squadre di football di Jacksonville e Baltimora. Anche il segretario al tesoro americano Steven Mnuchin è intervenuto sulla questione, difendendo il presidente Trump, i giocatori possono esercitare il diritto alla libertà di espressione fuori dal campo, nel loro tempo libero. La questione razziale non c'entra niente. È una questione di rispetto per il paese, per i militari, per i soccorritori. Per tutti quelli che rischiano la vita per gli Stati Uniti. Per Donald Trump, i campioni che si stanno macchiando di quello che definisce oltraggio alla nazione sono dei son of bitches figli di P, e stanno aumentando giorno dopo giorno, uscendo anche dagli stadi, come dimostra il gesto di Stevie e Wonder. Il presidente americano ha dichiarato che non riceverà più alla Casa Bianca i campioni in ba dei Golden State Warriors. Contro Donald Trump si sono schierati anche Tom Brady, la stella dei campioni in carica dei New England Patriots, Robert Kraft, proprietario della squadra e Rex Ryan, ex allenatore. Trump è uno dei presidenti più contestati nella storia degli Stati Uniti e questa degli sportivi è solo una delle ultime proteste dirette contro il presidente USA. Madonna, Meryl Streep, Jennifer Lavrence, Bella e Gigi Hadid, Beyoncé, Jodie e Foster sono solo alcune delle star che non rinunciano a manifestare il proprio dissenso nei confronti di Trump e di sua moglie Melania.